perfetto ciao a tutti questo è il mio outfit buon day benvenuti in questo nuovo video lasciate già un bel mi piace e non perdiamoci in chiacchiere il video di oggi consisterà nel scambiare vita con mia mamma quindi io diventerò una donna di casa per un giorno e mamma diventerà mamma petacolo per un giorno <ride> Sei pronta? Col il fiatone non so perché Quindi a me toccherà fare le pulizie di casa, cucinare, fare tutto quello che fa una mamma E lei dovrà fare tutto quello che faccio io Quindi diventerà a tutti gli effetti un influencer E non un influencer a casa Beh. 3, 2, 1 mancano solo i dettagli Ok Ma ce la fai Ok Ditone, ok mm. Ecco qua, e? Eh? La collana, con collana nas. Perfetto, ecco qua Mamma Petacolo Mamma Petacolo Tu che tu hai messo l'influencer, devi fare una storia Tieni, ciao a tutti Ciao a tutti Ah, a te <ride> <ride> Ok Ci sei, ah che trash Ok, allora Ci sei, 3, 2, 1 se 3, 2, 1 e sta ferma, ah, figa Ciao a tutti state. sono Giuseppe naturalmente no, non dite che sono Giuseppe <ride> tu sì, sei Dora, però sei nella mia vita e eh, quindi cosa dico? Ti... Ciao a tutti, ecco il mio outfit ciao. ciao a tutti questo è il mio outfit oh ma che è successo? <ride> Questa è stata la tua prima storia di Instagram Poi dovrei fare tu le storie Quindi questo è il mio telefono, te lo do Eh comincia a mettere la lavatrice La lavatrice, ma... No. Andiamo a fare la lavatrice, sono scuole, metto la lavatrice. Cosa metto, questa? suola eh. No, sono... Perfetto Stendi i panni Non so se ci sta. Chiudo. Chiudi spegnerà perché c'è il programma. Com'è che si spegne? Eh, per lo mio. Per lo mio, io ti ho fatto vedere come si fanno le storie. E adesso? Dai. Un po' di detersivo. Dove? Allora, qua? Il detersivo. Non esagerare perché tu non la puoi guardare. Così. così? Oh, wow! Ok, ok. E via. Dai. Dove? Il primo. Il primo ho già messo questo. No, il primo lì. Ah, qua? Sì. Basta? Ancora un po'. E via, adesso chiudo. Chiudi. No, accendi. Eh, sì, primo bottone. Quale? Ce ne sono quattro, mille di bottoni? Quattro, quattro. Ok. E poi? Metti a 30 gradi. Come faccio? 30 gradi, ok? Poi avvio. Avvio? Sì, sì. Non succede niente. Eccola! Partita la lavatrice. Oh. Vi lascio qua il box, fatemi delle domande. E taccolo. Yeah. Yeah. Secondo me mi ruberà il posto. Devo fare qualcosa? Cosa fa la mamma? Comincio a passare l'aspirapolle. Ok. Ok, ok, ci siamo. Vai, vai. Ok, attacchiamo qua. Ehi. grande, sono già stanco! Adesso la vera influencer che sono, rispondo alle vostre domande, che mi avete fatto su Instagram. Che mi avete fatto su Instagram. Ok, prendi l'ananas e rispondi alla domanda. Si, sì, Giuseppe è fidanzato e la sua la ragazza la porta sempre a casa, sono stufa, è sempre qua, non la sopporto più. Anzi, ora ve la presento. Eccola qui. Sì, ma non stai riprendendo, mamma. Oh, certo. <ride> non è possibile rifà non ce la posso fare sono più bravo io come mamma eh. oh, oh cosa devo dire è una cosa molto semplice oh, sì. metto tutto oh, come io non so fare la lavatrice tu non sai fare l'influenza cara eh. senti bello Allora, provate eh. ah, a rispondere a questa storia cosa significa <ride> Guardate questa storia e provate a indovinare che video stiamo facendo. Alleluia! Ce l'abbiamo fatta! Alleluia. Allora, siamo qua in un momento epico. Cos'è che faccio sempre quando c'è un po' di musica? Il balletto. Il balletto, che com'è che è così? Quindi adesso voglio vedertelo fare. Marti, mettimi la musica di sottofondo. ecco <ride> come una vera mamma e mi tocca stendere i panni mi amo. stendi i panni stendi i panni, panni, pa -pa -pa -pa. panni stendi i panni stendi i panni che vita che vita ragazzi no scusa è eh. ma scusa, eh. Guardiamo bene come li stendo io e come li sta stendendo lui non si stendono eh, come, come li stai stendendo? Come li stai... Dopo vengono tutti stumpicciati. Stumpicciati! Strupicciati! Prima <ride> <Strupiccioti. ride> <Strupiccioti. ride> cosa? All'incontrario. Lo lascio così? No! Bene, è bene! Bene, questo no. è steso bene! No, so. Guarda, questo è al contrario! No. È all'incontrario! Ok, l'ho no. <ride> Anche <questo. ride> Perché <sbietato> io Adesso <ride> devo <ride> trovare sì. il modo di sgridare. Eh certo! Dammi però, devo fare io. Tieni? Ma mi è presa bene? Oh che bello, la vita da pascià La vita... Io non faccio la vita da pascià <ride> <ride> Questa è del cagnolino? No, è mia! Non la mette alla dritta, al contrario Eh, la sto girando al contrario No, la stai girando alla dritta Ci ha dato del cane, mamma, ma digli qualcosa Che eh, cosa dire? Te ti compri ste robine mignon? Eh, ho la vita piccola, non è colpa mia come va? Bene, okay, sto stendendo. Al contrario, come dice la mamma. Ma che bravo! Che bravo, sono ancora un maschio, eh. Sono ancora un maschio. Ragazzi, dovete commentare questo video e dirmi. Questa è un'altra carta di maglia di spide. No, sono. è mia! Non che fate? Dovete dirmi se secondo voi sono più bravo io come mamma di casa, come donna di casa o.. Io direi di sì, eh. Come mamma, come mamma influencer. Sì, sì Impostate tutti in ProMemoria domani alle 14.30 uscirà un nuovo video Impostate tutti in promemoria domani alle 14.30 uscirà un nuovo video su YouTube Credibile eh, ci sta prendendo la mano Ci sta prendendo la mano Ecco il caffè No oh, grazie Beh, Ma scusa io E eh, qua no. E tu? Io ce l'ho di là, ho due mani. E oh, qua non siamo in un ristorante, un hotel, eh? Eh? Grazie. Prego. Mm. Prego. Come si dice? Grazie! Eh. Ti piace questa vita? Certo. <ride> ho sbloccato una nuova faccia. Ho portato un pacco happy birthday so... eh. Com'è? Com'è? Ti piace? Sono, mi piace tanto <ride> Eh vabbè, non, non, non sai ballare Cosa vi tocca fare? C'è da cucinare Qual è la pentola, no? Qual è la pentola? Sì. Questa? Sì, sì Mettiamo l'acqua Ah, ecco quando esce il rack rosso vuol dire che. Stai riprendendo ah. Ci mettiamo a fuoco, sì. aspettiamo che bolle, poi mettiamo il sale okay. giusto? Va bene. <ride> Assomigli qui. Va bene? Sì, va bene, va bene. Ok, cioè, cioè devo mettere la tavola. Sì, devi mettere la tavola. Questa cioè. qua? Se tovaglio va bene? Uh, no. no, guarda se c'è un'altra. Questa. Ok. Vai, mia un pacco happy birthday mm -hmm. quella tipala eccoci qua oh, sì. che bello ah, rockstar rockstar ok allora faremo una bella foto di instagram per ricordare questi belli momento ma aggiungiamo questo dettaglio ci siamo dimenticati la cintura si sì, tipo sopra sei fuori ah no ce la faccio, ah, va, ce la faccio. Dai, dai ce la puoi fare sì. Ok, ho una sedia. Eh dai, muoviti. Questo è backstage di una foto. L'ho sbagliato. Guarda il telefono deve essere bella, eh. Tu fai... Mettete così, tipo così. Questo video finisce qui. Mettete un mi piace e commentate. Un no, mi piace. Capito? Mettete un mi piace. Questo video termina qui. Mettete un mi piace e commentate con hashtag mamma e ah, tavolo okay, ciao a tutti spero vi siate divertiti ci siamo scambiati la vita per un giorno intero io preferisco farmi le volte l'influenza perché è la vita da mamma ma a me non è che mi dispiace <ride> <ride> e ce l'hai stai divertita quindi bene ci vediamo al prossimo video Ciao ciao ciao, ciao.